Boom, boom, ticket da, boom, a ticket da, boom, a ticket da, boom, a ticket of da. ticket, ticket, boom, a ticket da, boom, a ticket da, boom, a ticket da, boom, a ticket da. Quante cose buone, quanti cori, quante voci, quante vase, troppe vase, quante dente Per le vie di sta città, per le vie di sta città Stranamente sento voglia di passare avanti, non c'è tempo, non ci sento E' malamente colpa di questa città, è colpa di questa città La gente non si sa Se guardi in cielo capirai Quanto è bella sta città Quanto è bella stare ca Quanto è forte, quanto è morta Quanto è sporca sta città Quanto è bella stare ca Quanto è bella sta città Quanto è morta, quanto è sporca Quanto è storta sta città Ticket-da-da, sh, tumpa tikata, ta, sh, digi-di, tiki-di, tiki-dit, tiki-dit, tiki-dit, tumpa digata, dunge, digi digi-di, digi-dit, ticket-it, ticket-dit-dach. Il peccato di mio padre era storto. Augusto? È nel reparto cucina con una coppia di clienti. Quanto ci mette a vendere una cucina? La Madonna verrebbe già venduta tre e consegnata a domicilio. Primo elemento, la terra. Questa cucina è solida come una roccia. Secondo elemento, l'acqua. Qui lei ci può bollire 100 litri al giorno senza stancarsi né bagnarsi. Qui, signora mia, lei può invitare figli, nipoti, prozzi, genitori, nonni. Ma noi non, non abbiamo né figli né nipoti, figurarsi i genitori. E neanche i nonni. Eh, no, siamo fidanzati, vogliamo sposarci e sì. andare eh. a vivere insieme. Eh sì. Ottimo! Approfitti dell'offerta sposi. Oh, amore, amore mio, ti prego, mi piace tanto. Compriamola. E non si dimentichi che questa cucina si chiama vibrazioni. Non so se capisce, eh? Dottor Salimbeni, il dottor Boatti la vuole subito nel suo ufficio. È arrivato. E me lo dice solo adesso. Scusatemi. Ma tu? Due piani, 8000 metri quadri. Un immobile così oggi costerebbe 15 milioni, ma la gente di ne ha chiesti 10. Ma io l'ho stracciato. Ho chiuso a 7, meno della metà. Bravo. Hai preso il caffè? Ho chiesto lo champagne. Claudia Porto un caffè per Augusto. Subito. E tu? Ancora qui? Non devi telefonare? Vado subito, forza. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Tante volte te l'ho detto. Quando si mangia, spegni il telefono. E Il signor Salimbeni. Mi dispiace, non andassi. Augusto! Sì, sì, bravo. Ok, allora ci vediamo domani mattina. Bravo, bravo, bravo. Prendi un impermuto a questo mobilificio a 4 milioni di euro. Ti rendi conto? 4 milioni di euro. Mm, meglio di così non poteva andare, quindi. Perché? Non sei contenta? E il tuo fratellino? Mio fratellino? Eh. Ma ti sembra scaso di parlare di mio fratello? Dai! Non fare quella faccia. Sto via pochi giorni. Eh. Scusa, perché non vieni pure tu? Ma io no. Anche se so già che mi mancherà da morire. Perché qui ci abbiamo tutti da guadagnare, soprattutto lui. Eh certo, e a lui di soldi ne toccherebbero parecchi. Ma scusami, non puoi chiedere a tuo fratello i soldi? Quelli i soldi ce li hai, in fondo sono anche tuoi, no? Giada, eh. ne abbiamo già parlato. Silvia, io non permetterò a nessuno di rovinarmi l'affare. Non voglio niente da lui, piuttosto muoio di fame. E tantomeno a quell'imbecile di mio fratello. Tu non lo conosci quello stronzo. So io come lavorarmi mio fratellino. E adesso? Prepara due bicchieri che stasera facciamo follia. La, la, la, la, la, la. Eh beh, brindiamo la prima tappa del nostro tour. Eh, cheers! Cheers! Anche se il culo i è comunque una grande figata, no? Eh. Quindi oggi a Spromonte, domani... Il Tirolo! Sì, mm. la band dei due mondi. Eh. E allora brindiamo i due mondi. Eh. Beh. Uh. Ma così rischiamo di perdere l'affare. E dove è andato? Ma guardate sti imbecilli! Non tu, cretino! Ma proprio ora dove a partire? E è andato a fare laggiù? Il tour? E cosa si è messa a fare il ciclista? E ora come faccio a fargli firmare l'atto? No, no, tu proprio non devi pensare, tu non devi pensare. E tu? Tu uno ne dovevi fare, me, non quell'imbecille. È tutto il giorno che giriamo a vuoto, maledizione. Ma chi se lo poteva immaginare? Tu ci dovevi pensare, e tu non si fanno le cose a metà. Stai zitto e seguimi. Pronto, mi scusi signora, sono il dottor Boatti, volevo parlare col comandante. Ma che succede? Senti, per favore, lascia stare che non è il momento, eh! Ciao, Augusto! Ciao! È successo qualcosa? È successo che tuo cognato è sparito! Eh sì! Dove sarà mai sparito? In Africa! Peggio! In Calabria! Così, qua siamo la band. Ciao Elena, Marco. Elena, piacere. Vi mostro le vostre loge e poi vi porto a mangiare qualcosa di buono. Va, Va bene, bene. Okay. prego. Però, bello qui, eh, e cosa ti aspettavi di trovare? Beh, eh, la Spromonte. Questo è la Spromonte. Ah. Mi serve un taxi? Faccio lei Eh... Cosa? serve? Faccio lei Allora, mi dia le valigie innanzitutto, grazie ah, La porta, la porta, la porta Vuole entrare... Attenzione, attenzione che si sporca la giacchetta Prego, si accomodi che le posto le valigie Guardia forestale dello Stato, sede Gambari. Gambarie. Gambarie? Sì, sì, quella lì. Ma il tassametro funziona? dell'organizzazione. Più o meno. In questo momento sono del partito. Il partito degli uomini con le palle girate. Si sì. Mia moglie mi aiuta a piantarla, le dà l'acqua tutti i giorni, la sposta da un posto all'altro seguendo i raggi del sole e quando è pronta io non la posso fumare a casa. Ha la piantina in casa? E certo, qua nasce, cresce, si riproduce pure sull'asfalto. Pensa che il primo seme me l'ha portato il vento. Io sul balcone di casa avevo una pianta di basilico. Un giorno le piante sono diventate due. <ride> ho fatto una grande spaghettata. <ride> Pronto? Ma... Ti ho detto 1350 mila di rivolti di non chiamarmi al lavoro, per favore, ma che sto lavorando, c'è un cliente. Eh. Quale malocchio? Ma coturissimo voglio far cacciare un malocchio. Bello zio! Come stai zio? Bello! La Sto lavorando, sì. Noi ci riposiamo zio solo quando moriamo. Ti stai toccando zio, vabbè, fai bene zio, fai bene, così sì. sì tranquillo, sono abituata a guidare col telefonino, non succede niente. Rino! Mio cugino Rino. Ma Cetti? Ve la parti? Cetti! Come ti sei fatta cugina questa volta? Rossa? Ok nonna bella, ti raccomando nonna. Per favore. Scusi. Ah, un attimo, nonna, stai, stai al telefono un attimo, per favore. Dai, ok. Così? No. Sì, dica. Quanto è? 113,90. Mm, grazie. È sempre un piacere avere dei clienti come lei. Il resto. Come non detto. Ma che roba, un salvadanaio. Oh, la valigia! Che gente! Vai via! Vai via! Vai via! Vai via! E' mia quella valigia! Usci. Strano modo di ringraziare chi le sta custodendo la valigia. Me la sta custodendo, ma non me la fa prendere. Farouk? Chi è Farouk? Come chi è il cane? Ma non era tedesco. Sì. Comandante, di là c'è il signor Boatti per lei. Ah, lo faccia accomodare, Marino, grazie. Prego, si accomodi. Amico mio, quanto tempo. Angelo. Eh, eh, eh, fatti guardare. Non ti vedo molto in forma. Viaggio difficile. Non sai quanto, non sai quanto, Angelo. Vieni, accomodati e vediamo come ti posso aiutare. Oh. Capra! Che c'è? È finito? Mmm! Esci là. Che c'è? Hanno chiamato la CFS. Ma non abbiamo dati nei centri sociali. La guardia forestale, genius. Oh. Tuo fratello ti ha seguito fin qui e vuole vederti. Anzi, sta per arrivare. Eh? Eh? Chi? TON fratello! Eh, scusa, non poteva telefonarmi, visto che sa dove sono. Già, vero. E quindi? Ma che cazzo vuole? Sono anni che non lo vede, adesso che muovo il culo dalla città si spara più di mille chilometri per parlarmi. Magari è venuto qui in vacanza e vuole vederti al concerto. Sì, sì, io sono Carco Bain e tu Paolino Paperino. Sempre tuo fratello, eh. Fratello un cazzo. Beh, magari si è ricreduto. Tu non lo conosci quello stronzo. Magari vuole aiutarci. Magari ciao, va. Io canto boh. Lasciamo stare, ma montagne cammisa, per me canciare. Io ridmo, lasciamire. Niente mai niente più niente mi può salvare. Hai ragione, anche tu hai bisogno di un gesto vero. Ti amo, Giada. stare, mezzo deserta, fammi nire, io sento un cielo in mare. senza dolore e paura, fammi volare. Allora questa è la prima tappa del vostro tour. Eh? Allora questa è la prima tappa del vostro tour. Sì? E come vi chiamate? Che ti frega? Bel nome. È un'idea tua? Allora, perché sei qui? Mi serve una firma. Tutto qui. Tutto qui. Che cosa dovrei firmare? Un incarico di vendita. E cosa vendiamo? Vendiamo un mobilificio. Il mobilificio. Perché? Perché è tempo di cambiare. Abbiamo avuto un'ottima offerta, anche se non te ne frega niente, il magazzino è troppo piccolo, ci sono troppe spese per gli impianti e non conviene più tenerlo. Ti basta come spiegazione? Qui ci sono 250.000 euro. Se tu firmi questo contratto, saranno tuoi? E non mi vedrai mai più. Cosa aspetti? Firma questo contratto. E ognuno per la sua strada. E ognuno per la sua strada. Da bravi fratelli. No. Fratelli dove? Io da quando è morto papà non ti ho mai visto a te. Tieni fuori nostro padre. Perché dovrei? Non è a lui che dobbiamo tutto questo? E non è lui che non ho potuto vedere mentre stava crepando da solo in un letto d'ospedale? Io c'ero, tu no! No! Sei tu che non mi hai fatto entrare? In ospedale te lo ricordi che mi hai fatto sbattere fuori come l'ultimo degli sconosciuti? Eri completamente ubriaco! Arrivi qua con la tua valigetta e ti aspetti che faccia a tuo fratello per cinque minuti perché ti serve la firmetta? Ti risolvo un sacco di problemi. Io la mia vita l'ho già risolta da solo, senza di te. I cinque minuti sono passati. Via. Marco, non puoi farmi questo. Io della mia vita faccio quello che voglio, come ho sempre fatto. A differenza tua, che non sai neanche cosa vuol dire voler bene a qualcuno, che non sia una cucina. Vai via. Sei tu che non For sai cosa vuol dire vivere. Forca non tu. sai che cos'è il sacrificio, il lavoro, è alzarsi presto la mattina. Sei un fallito. Scendi dal mondo dei sogni, metti i piedi per terra e firma sto cazzo di documento prima che mi arrabbio! Vaffanculo! Prego! Non finisce qua! Via! No! abbiamo deciso di chiudere con un pezzo di Rino Gaetano. Va bene, va bene. Però, dovete farne anche questo. Qui la gente si diverte solo con questa musica, la tarantella. Non la batte nessuno. Non c'è problema, ci adegueremo. Ci vediamo dopo. Io vado a mangiare qualcosa. Mi è venuta una fame che voi non potete nemmeno immaginare. Secondo voi è perché vado troppo su e giù. Bah. Al massimo rotola questo. Ma il batterista dov'è? Eh già, il batterista dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Quello che vorremmo sapere anche noi. Quando inizia il concerto? È finito già da un pezzo. Guarda che da stamattina che non lo vediamo. Quindi? E quindi l'ho dovuto sostituire io all'ultimo. Non ha lasciato detto niente? È sparito. Cosa? Sparito! Sparito! Andiamo, Torquato. Parlare di rapimento mi sembra esagerato e prematuro. E allora perché non si trova? Siamo in Aspromonte, sì o no? Nella sua stanza non abbiamo riscontrato elementi che possano far pensare né ad un'effrazione né ad una lotta. Allora l'hanno rapito fuori. Ma qui nessuno ha visto nulla di strano. E quel tipo che c'era sulle scale? A chi ti riferisci? Ah già, qui nessuno vede niente. Il suo cellulare non è stato trovato e a sentire i suoi amici mancherebbero dei vestiti. L'hanno fatto per depistare le indagini. Chi l'avrebbe fatto? E che ne so, l'anonima sequestra? Senti. La vegetazione a tratti fuori dai paesi può essere così fitta che un forestiero si perde con facilità. Lui magari in questo momento cammina cercando la strada di casa e invece si addentra sempre di più nella boscaglia. Ma come fa a rientrare a trovare la strada che non ha neanche il navigatore? Magari lui è lì, ci ha ripensato, vuole ritornare indietro per firmare il contratto e non può perché emane a Rapitori. Oppure è tornato dei lupi mannari. Ma lascia stare i lupi, che hanno più paura loro di lui. Ma non andiamo a conclusioni affrettate. Facciamo così. Io ti metto a disposizione il nostro migliore agente, Aldo Massa, del nucleo investigativo. Insieme perlustrerete il parco dell'Aspromonte e vedrai che lo troverete. Ti dirò di più. Farò sorvolare tutto dall'elicottero antincendio. Va bene così? Sì, ma la benzina non la pago io. Però, così, è un periodo in cui ho conosciuto il padre. dai, cercate qua. di far presto, Qui è Qui, tutto pacifico, come non fosse successo nulla. Sembra che sono abituati alla gente che sparisce. Mi vogliono portare in Aspromonte Nero, capisci? E non c'ho neanche le scarpe adatte. No, ma a me non me ne frega niente. Io me ne voglio andare via di qua col contratto firmato. Comunque adesso ti devo lasciare. Eh, devo lasciare il telefono libero, magari chiamano i rapitori, sai, chiedono il riscatto, ci dobbiamo far trovare pronti. Lo Sai che qui a Gambarie fu ferito Garibaldi? Eh sì, eh. Vabbè, sì, eh. no, è proprio qua sotto, qua. Sì, e c'è ancora lo stivale con il buco del proiettile. Allora da qua che nasce quella famosa canzone. Garibaldi, Garibaldi fu Garibaldi. ferito, fu ferita d'una gamba, Garibaldi, Garibaldi che comanda, Garibaldi che comanda, che comanda il battaglione. <ride> Alla Ebbiva. nostra oggi. Ma lei di che cosa si occupa? Io ho un grande mobilificio al nord Salotti, divani Soggiorni, camere da letto Tutta roba pregiata E come mai è venuto da queste parti? Sono venuto per... Per eh... fare una visita al parco Il nostro legname è molto ricercato E nel frattempo ha cercato me Perché siamo amici da tanto tempo Con suo padre l'ho fatto il militare Siamo sì, amici Le va un poco di vino? Sì, proprio due dita Eh, due dita Mi dicevo due dita così, non due dita Scusate. così. <ride> Ma questo è un vino bello generoso, caldo. E com'è la gente di questa terra? Complimenti. In questa terra chi sgarra paga. Ne sono spariti tanti per molto meno qui in Aspromonte. Valentina, perché non ci fai un pezzo della locandiera che stai preparando giù alla parrocchia? Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe! Eppure, se mi volesse sposare vi sarebbe una piccola difficoltà! E io non lo vorrei! Mi piace l'arrosto del fumo, non so che farmi. Se avessi sposato tutti quanti hanno detto volermi, avrei pure tanti mariti! Quanti vengono a questa locanda? Tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamotti! E tanti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura! E questo cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così bruscamente? Io. Brava, brava! brava, brava adesso a parte il finale. Non fate impressionare. Sono le solite storielle per spaventare voi altri del nord. Col nostro aldo sei in buone mani. Grazie dell'ospitalità. Ma lei è quello del cane feroce? Ma lei se non può tornare a casa? Buongiorno anche a lei. Possiamo andare? Possiamo andare. La cintura. Non si potrebbe lasciarlo da qualche parte? E dove propone? Lì? Non in un burrone, anche soltanto a casa. Mm. E poi chi le segue le tracce di suo fratello? Ah, è un cane da caccia. No, Da appartamento. E lo dicevo io. Lascia a casa, no? Pronto? Pronto? Porca miseria. Siamo nel ventunesimo secolo i telefoni non prendono. Peggio che in Amazzonia, eh? Ci sono state in Amazzoni. Pronto? Li prendeva, vero? No, negli anni Ottanta. Pensi che una volta mi hanno telefonato dalla giungla, sentivo addirittura lo strisciare dei serpenti e in lontananza l'urlo di Tarzan. Ma dico, ma come fate a vivere in questo posto? E poi vi lamentate se vi chiamano Terroni. Ale calabrese? No, ma è come se lo fossi. Perché? Lo no, dico, con 90.000 guardie forestali, guarda chi mi capita, il commissario Rex... E il suo padrone. Ma se non siamo nemmeno 9.000 in tutta Italia, come possiamo essere 90.000 e proprio qui? Difatti, ho detto circo. lì venivano rilasciati sequestrati almeno quelli che venivano restituiti ma poi ci fermiamo anche a fare la decompressione vero? Manca ancora tanto. L'unico che si diverte è lui, C ha la trazione integrale. È stato il conte Giovanni Acquadermi che progettò di collocare sopra 19 monti d'Italia le statue del Cristo Redentore, perché 19 erano i secoli trascorsi dalla redenzione cristiana. Ci mancava pure la filarmonica di Reggio. Ma che c'entra sto posto? Quella è la statua del Cristo Redentore e il violino si dice che sia la sua voce. Ma proprio qua dovevamo arrivare? Dobbiamo esplorare il posto. Passami l'acqua. Mi segua. Taruk Also, sieh, dass es einfach weitergeht. Also, ich kann ja nicht erreichen, das kann ich machen. Und außerdem ist er ja schon noch im Flugzeug. Ja. Ruf mich zurück, ich bin gerade hier auf äh, Aspromonte und äh, habe auch ein, ja, einiges zu tun hier. Aber sag mir auch Bescheid, okay? Gut. Cool. Ich kann es aber nicht mehr ändern. Okay, also sieh zu, dass du eine Lösung findest und mich irgendwie. Warte mal, okay, tschüss. No, grazie. Ma come fa a prendere il suo telefono? Io sono manager. Senza telefono non potrei lavorare. Allora, prima di venire da Germania, ho fatto girare il satellite su Aspromonte. Ah. E di che cosa si occupa? Sono un manager musicale. Ho parecchie band e tanti cantanti in giro per il mondo. Pensi che è combinazione? Anche mio fratello si occupa di musica. Oh. Sì, sì ha una band, solo che guadagnano così poco che non riescono a mettere neanche la mortadella in mezzo al pane It's beautiful here. Sì, sì, è molto bella, è la vegetazione... Comunque, I am Aldo. I'm Elizabeth. Piacere, che, che bel nome. C'è da aspettare ancora tanto? Ah, vedo che sei ripreso. E allora goda, goda anche lei di questo meraviglioso panorama. Cioè, adesso non per sminuire la sua terra, il panorama qui. Però se volevo vedere la nebbia, noi al nord siamo campioni del mondo. Uh -huh. Falco 1, falco 1 da Eagle. Qui, falco 1, avanti pericolo. Comandante vi chiede di andare verso posto. Sembra che il reggore abbia delle informazioni per voi. Passo. Ricevuto, grazie Eagle. Chiudo. Falco 1, falco uno da Eagle. Avanti pericolo. Eagle. Andate ad Agio, una prana di 3G. Passo. Ricevuto, Grazie. Voi in zona? Interrogativo, negativo. Andiamo verso le serre libonesi, c'è stato un incendio. da male, chiudo. Panorama bellissimo, però l'asfalto ancora qui lo devono inventare. E adesso cosa succede? Questo non si muove. Scenda, mi dia una mano. Avanti, si muova? Ma no. certo che lei e suo cane fate una bella copiata eh? Eh, bene allora adesso metta le mani sotto e faccia leva su insieme a me venga ma lei è convinto che io lavoro in una cava di marmo? ma che fa col piede? E vuole che mi sporco le mani? ma prende queste mani e mi aiuti su <susurra> venga con le mani su non perdiamo tempo su venga andiamo su ah! Passaro <ride> amico, come sta? Eh, così, così, ti si tira la vita. No, che meno male, che la, la strada per polsi è libera eh? oppure a spostare la frana. Ma la strada è un po' malandata perché è tutta atterrata, non è che è buona la strada. Fino a un certo punto è buona, a un certo punto poi passa male. Ma mi hanno detto che non si può passare, eh? Se bisogna di, di andare a vedere. Se si posso, non si passa a piedi. Ma quanto tempo ci vuole per arrivare da qua a Polsi? Ma penso una, una mezz'ora, non ci vuole di più. Mezz'ora? Eh. E tu mi hai detto cinque minuti. Ma cinque minuti ci vuole, un cinque minuti. Ci vuole mezz'oretta, tu dici cinque minuti. Proprio in fondo, in fondo io non sono andato. Ma ci vuole cinque minuti o mezz'ora? Ma perché mio fratello si dovrebbe trovare in un posto sperduto come Polsi? Perché è l'unico posto dove trovare riparo da queste parti. Ma io non ce lo vedo mio fratello in chiesa, fare il chiricheto. Ma non è stata sempre una chiesa. Ossì è un posto antico, magico, pieno di mistero e di segreti millenari. Ai tempi della Magna Grecia, i siciliani e calabresi vi andavano per consultarne l'oracolo. È uno dei rarissimi casi in cui il santuario sorge in basso, tra due fiumi. Perché credevano che gli dei fossero lassù, in cima alla montagna. Ma adesso cosa si mette a fare? Con la guida turistica? Sono ore che viaggiamo, Siamo avanti così mi gioco con la schiena. Poi è capace che arriviamo lì e non c'è neanche un bar. Tempo perso. Ma lei lo capisce sì o no che quel pirla di mio fratello non fa l'esploratore? Eh? Può essere gli successo di tutto. Le cose non si risolvono agitandosi come fa lei, ma ragionando con calma. Lei per esempio al suo posto cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe pensato. Io? io avrei firmato e basta non sarei venuto qui in Aspromonto a cercare di farmi rapire mica sono pirla io ecco perché lei non lo troverà mai perché lei non sa pensare ma mi faccia il favore lei le sue favole va io vado a cercare il rettore io cerco di fare una telefonata vente stretto se come il galloccio e davanti di è andato un punto e davanti di un qualcuno mi apre? E voi da dove siete sbucati? È inutile che abbruciate gridando, tanto non va per nulla. A questo orario, scusate, ma io non vi capisco quando parlate. Ma che belli hai male sul cancello? Lo stai giù Attaccalo! vai, Zazzaime! E da combattimento? A È vero che questo è il posto dove vi incontrate, sì, sì, baroni, vescovi, cape bastoni. Tutti i potenti è capassaro, ma questo soprattutto è un santuario della gente, di tanta gente, aveva mille anni di quando un pastorello che si chiamava italiano cercava un toro che ci si è perduto, aveva scappato. E cerca di qua, cerca di là, Cerca di qua, cerca di là. Sapete dove lo trovavo? Dove siete voi? E chi faceva? Che faceva? Scavava, scavava con il cioccolato così. E scava di qua, scava di là. Che trovavo? L'acqua. Il petrolio? Una croce, una croce di hierro, proprio dove siete voi. E quindi? E quindi ci appariva la Madonna, la Madonna della montagna, e ci disse, voglio che costruisci un santuario, un chi che c'è, per diffondere le mie grazie a tutti i devoti che mi vengono a trovare, capisci voi? Però il santuario è là, non è qua. Oh, siamo vedendo il mondo, qua. Eh? in Calabria c'è tutta questa croce, non mi preoccupate la Talaspromonte capita che se uno perde una cosa trovi una cosa Tipo la madonna Voi stacete cercando a chi d'amico vosso? Beh, lei ne ha passato E chi la porta? Non poteva dirmelo prima Era il caso di raccontarmi tutta una favola così Ce l'avete proprio di vizio qua Comunque Grazie. Tra di montagni il apprunti, non qualcuno è più bagiva di punti, male che noi hanno un po' Eccoti finalmente. Fuori c'era uno con una capra che. Shhh, ma lei dov'era finito? Eh? Bello sto legno, eh. Eh sì, è del quindicesimo secolo. Venga, mi segua. Quante cucine. Padre, questo è il signor Boatti. Benvenuto. Buonasera. Torno subito. Con una telefonatina gliene faccio arrivare uno nuovo di zecca. Sai, ho mobile di lusso, roba buona. Anziché tenersi questa cosa vecchia, del XVII secolo, appunto. Sono gli abiti da sposa che danno le giovani coppie per la protezione del loro matrimonio. Noi le regaliamo alle famiglie povere per maritare le loro figlie. Sono le foto che ricordano l'incoronazione del 1981, il centenario. E la targa della prima macchina è arrivata a Polsi. Prima c'erano solo mulattieri. Si veniva a piedi, persino dalla vicina Sicilia. Non la tocchi. Quella è degli anni 30 Basti guardare l'etichetta. Guardi, guardi. Questo è a posto. Benvenuto. Farò! Andiamo, Farò! Questo è un noveno veramente speciale. C'è tutto, tutta la forza della terra nostra, capace di sotterrare umane. Nell'oscurità dei nostri boschi. Salute. Ah. Tutto bene, fratello. Sì, sì. Assaggiate pure questa pasta. È speciale. È fatta con un succo da capa. Che capa, eh? Queste sono cose che non potete mai assaggiare in giro per l'Italia. Forza, mangiate! Era tenera. Buon appetito. No, Ma sinceramente, ha problemi di gastrite. Ecco, eh? allora, ho detto che non mi piace. Assaggio due fili proprio giusto per non essere scortesi. solo un po' piccante eh, piccante non ha mai ammazzato nessuno guardate come si mangia in Calabria ah, bevete, bevete dottore bevete Sto vino è rosso fuoco come sangue ducrastato, e come la lama che taglio sequestrato salute saluto salute. Salute. In Calabria, come si dice, cavallo e mulo non pisce mai solo e facciamo un brindisi al nostro brianzolo. Sono brindisi che nascono dal cuore e brindiamo sempre al dottore. Saluti, dottore. Posso allora, fare un brindisi? Auguriamo che non ci piglia un crepacore carissimo dottore il peperoncino come la tossata il pedaggio si paga all'uscita corbo vedemo e turbo da slamo che moriamo se ne restiamo saluti eh, eh, eh. eh, eh. eh. questo vino è Forse è lei che vede cose che non ci sono. I sequestri di persona sono passati da tempo. Un giorno anche l'andrangheta finirà. Provi a guardare il punto di vista della luce. Quando il cielo diventa tutto una cappa nera pesante, le sarà capitato qualche volta. All'improvviso appare un raggio di luce potente. Ma se lei vai a rinchiudersi in una stanza per paura della pioggia, non lo vede. Come non vede le stelle di notte? No, oh, le stelle? Chi c'entra le stelle? Guardando la luce di una stella, lì vediamo il passato, una cosa che non esiste. Eppure è lì, noi la vediamo, ma si è spenta da parecchio tempo. Non faccia questi errori. Che succede? Brutti sogni? Cattiva digestione? Brutti sogni. Ho visto la Madonna. Non ci posso credere. Anche tu hai un cuore. Ah. Ah. Io, mm. io, ho sempre aiutato tutti. Nel lavoro, nelle cose personali. Io non ho fatto mai mancare niente a nessuno. Mm -hmm. E allora perché non riesci a dormire? Penso a un sacco di cose. Il contratto, il mobilificio nuovo e, e mio fratello, forse sarò stato troppo duro con lui. No, no non è che io lo giustifico, perché soltanto al pensiero viene salvo la testa, però non posso pensare nella situazione in cui si trova. Vabbè, a volte tra fratelli non ci si capisce. Ah, ci si capisce. Però adesso chi è che spegne la luce? Tu no, eh? Io devo riflettere. Quando ha detto che la lama taglia il sequestrato, mi si è gelato il sangue. Hai visto? Mi faceva paura. Mi ha fatto così paura ho scambiato un prete. per un delinquente. Ma come cazzo ho fatto? È come scambiare la formica con la radica, guarda che. Certo che sono veramente stronza al 50%. Scusa, perché sono al 50%? Perché l'altro 50% sei tu. <ride> ah, grazie. È da quando sono qua che scambio una cosa per un'altra. Favorite? No, ah. oh, grazie. Ah, Buono, fatti in casa. Quanto le devo? Ma, eh, che fai? Eh, eh va, sì, sì. Eh, fa... eh. Grazie. <ride> Ma non capisci che così offendi le persone? Scusa, ma gli volevo solo pagare il pane. Qui si offendono per niente. Ma no, perché qui si pratica ancora la gestione comune dei beni: cioè, ci si scambia dei doni. Eh, per esempio, io ti do il mio pane e magari tu l'anno prossimo mi dai un po' del povino, capito? Beh, ma io ho fatto un atto di gentilezza, no? Lei mi dava del pane, io gli davo dei soldi per poter comprare altra farina, no? Anche questo è uno scambio, in fondo, giusto? Sì, sì, sì, ho capito, però i soldi non fanno la gentilezza. Capirai molte cose di questa terra. Io, questa terra, c'ero nel DNA. Farok! Vieni su. Uomini di pancia, uomini di cori, uomini di fede, di sangue e di dolori. Canta lo e scotola le pin. Non si vede la luna, non si vedono un manco di ma io voglio vivere ancora Ma io voglio sentire ancora Ma io voglio scendere ancora Buonasera. Anche lei qui? Che bell'aria fresca, eh? Si sta così bene. Ma quello lì non è suo marito che la sta cercando? Magari mi sarebbe piaciuto, ma corri, corri, corri. Ma dove corri? Io sì, non faccio così, si stacchi. Se ci vede suo marito, non sa cosa potrebbe pensare. E Poi vorrei un'idea di morte naturale. A me non me ne importa niente di quello che pensa mio marito. A lei no, ma a me sì. Qua sembra che vi siete messi d'accordo per attentare alla mia vita. L'hai sposata? Sì. Da dieci anni avrei potuto fare una campagna rottamazione. Senta, io ho già un sacco di problemi. La felicità è un attimo che bisogna sapere come. Così no! mai ci si vede, visto che sono ancora vivo? Si, ca Con bocce ti caffè fritto. freddo. Andiamo lì nel pacca signor. Pala merda se vuoi vederlo vivo. È sicura che non ha visto nessuna faccia sospetta? Sarà adesso va bene così, mi aspettiamo. sono i no. nostri vestiti abituali. Quello sicura? Sì. Mm. Calmarano? Che dici? Scusa. Qui ci stanno per tenere d'occhio il territorio, per il prestigio, per coltivare la manovalanza. Ma quelli che hanno rapito mio padre, quelli erano veramente dei caprari. Noi eravamo disposti a pagare qualsiasi cifra. Ma loro niente. Allora gli hanno tagliato un orecchio e ce l'hanno fatto recapitare. Se fossero stati loro a rapirlo, è proprio inutile che lo cercate. Saranno loro a farsi sentire. Speriamo. Andiamo, qualcuno, qualcuno per i Avanti gol ha denunciato degli spari presso la grotta della cava. Ricevuto, sono in zona. Prova ad avvicinarmi. Voi intanto chiedete al comandante l'invio di un'altra pattuglia. Passo e chiudo. La gente se l'è mangiata. Vediamo, Corri, forza, veloce, dai, dai dai, dai, dai, accelera. Dai. Questi sono quelli che hanno rapito mio di fratello dico, Aldo. Stai tranquillo, guarda. Che fai, ti fermi? Chi sono? Cosa volevano? Chi erano? Tranquillo, tranquillo, normale controllo del territorio. I guardiani del parco. Meno male che sono con un uomo in divisa. Non volevano conoscere me, ma te. Cignale in testa che mi sta scavando nel cervello un buon caffè ti tirerà su buongiorno salve un caffè ristretto macchiato freddo in tazza di vetro un caffè normale per favore io faccio fare un giro a Faruk, tu prenditi il tuo caffè con comodo arrivederci Buongiorno da Buongiorno, compare. Bene, grazie. Insomma, Grazie. grazie. Cosa volete? Hai mai visto sto ragazzo? Mai visto? Ah, Dimenticavo che scena. Cosa sono questi? Vieni, su! Andiamo! <laughs> che piacere rivederti. Me too, anche okay, per me. Volendo, potremmo io e te prenderci un caffè. Eh, scusami, scusami, ma è, ma è un'urgenza. 69. Che è successo? Che successo? Che si è messo a gridare oh, che io no, no. sono, no, no. sono no, il boss del paese! Tutto il mondo lo no. sa che è il boss e I boss ce li avete voi nel nord! Qua noi! C'è la gente per bene! Lo sanno tutti che siete! Calma, calma, non, calma. Non, calma. Calma. non si trappola, ci penso io! Eh, Lasciami è solo un po' sconvolto! Lasciami! Alla scomparsa E noi che ci c'entriamo? Centrate, centrate! Vieni con me! Vieni con me, scusami Nicola! Pretoso, t'ammazzo! Cammina. Ringrazio voi. Bravo. Bella figura che mi hai fatto fare. Me lo potevi dire che era il barbiere del paese. Avrei evitato di diventare lo zimbello della Spromonte. Io dovrei lasciarti qui da solo, altro che non trovo il mio cellulare? Sì, sì. Ferma sta macchina e torniamo indietro, non posso stare senza telefono. Ormai è tardi, non possiamo più tornare indietro, specialmente dopo quello che hai combinato. Se ti serve qualcosa, puoi usare il mio. Come non detto, è scarico. Ma ha iniziato lui, ma non ha iniziato lui. Basta io. con questa storia, devi imparare a saperti... Lui mi c'ha anche Questa ragione. non è casa tua, lo capisci? Io sì no? ci sono nato! Che succede? Ho trovato qualcosa! Ho trovato la camicia di mio fratello! Ma come fai a dirlo? Dà Ogni famiglia ha il suo odore, questo è il nostro! Senti! Saddio, soffritto, strano odore quello della tua famiglia! Poi va a capire da quanto tempo è che qua qui ci passa un sacco di gente! Dove vai? Dove vado? Vado a pregare, magari serve a qualcosa! E io che pensavo di chiederti aiuto. Ma come faccio? Guarda come t'hanno con me. Salmo 30. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salva. Borgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Vieni presto a liberarmi. Aldo! Aldo! Ah, eccomi, eccomi, sono qui. Che è successo? Guarda cosa ho trovato. Che cos'è? L'ha scritto mio fratello. È un salmo. Chi ti dice che sia la sua scrittura? Io gli ho insegnato a scrivere a mio fratello. Che ne sai tu di quanti anni ci passiamo? Cosa facciamo qui? Dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, dobbiamo andare via da questo posto sconsacrato. A proposito, come si chiama sta chiesa? San Silvione. Adesso capisco perché è sconsagrato. Dopodomani scade il tempo utile per comprare il mobilificio nuovo. E senza quella firma non lo posso scordare. Senza mio fratello, altro che firma. Non okay. credere, sai. Io gli voglio bene. Io ci credo. Se tu che non ci credevi, finalmente cominci a vedere le cose sotto un altro punto di vista. Quella della luce, vero? Allora hai ascoltato quello che ha detto il Rettore. Senti, è tardi. Mettiamoci a dormire. E stai tranquillo. Tanto c'è Falucca a fare la guardia. Senti, ma se uno deve fare due gocce... In fondo... È buio e allora usa questa grazie chi c'è là? chi è? Farouk Ce l'hai dentro? Tenga, a al vostro capo che sono disposto a pagare tutto per rivedere dire mio fratello. Adesso fammi vedere cosa c'è là dentro. Gli avete tagliato l'orecchio, eh? Ecco, lo vedo il sangue. Siete dei bastardi, infame, sossegni. Io pago, io pago tutto. Basta che me lo fate rivedere, mio fratello. Ma che è successo? Cos'è tutta questa confusione? Che succede? Gli hanno tagliato l'orecchio, ora chiedono i soldi, chiedono. Salve padre. Salve Aldo. Come padre? Come va? Eh, era tanto tempo che dovevamo vederla da queste parti. Ma lei non era uno... Non so di che cosa tu parla. E allora ridammi i soldi, eh. Ma non lo vedi. Mi hai fatto prendere lo eh, spavento. Ma secondo te poteva essere? Eh? Padre, venga con me. Tu, male non fare, paura non avere. Quanto ne vò Quanta? Dai sono oggi è un giorno buono E chi sto conca non sa so mai E dammi una mano Mai dire no Veloce Quentane Vò Quanta ne va È stato troppo ranno E non sapevo Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina con me, respira, respira, respira, respira con me, e lontana sarai come una tormento, sei lontana ma tu è solo un momento. È solo un momento che passa e non si fermo e grida Abbiamo girato così tanto che ormai di questi posti potrei fare la guida turistica. E di mio fratello... vedrai eh tu lo incontrerai. Eh? Bel tramonto. E tu? Senza moglie, senza figli. Solo come un cane. Anzi con un cane. Beh, anch'io ho avuto il mio passato, momenti belli, altri di meno, e poi la cosa che ti cambia la vita e te la rovina. Madonna, eh. Ecco perché sei qui, per dimenticare. Anche, ma certi dolori non passano in fretta e non c'è nessuno che possa aiutarti. Andiamo, Farunca. San Luca mi ha portato questo per te. L'avevi perso litigando al bar. Ce l'aveva in mano un ragazzino. Grazie Aldo. Qui dentro c'è tutta la mia vita. Buonanotte. Buonanotte per qua. Sono i rapitori. E rispondi tu. Abbiamo intravisto dei giovani lì, ricevuto. Se non trovate il fratello del signor Boatti, il comandante vi chiede di rientrare alla base. Ricevuto, passo e chiudo. E adesso? Non c'è la fortuna. Dai, prendi il bigliettino. Andremo. Dai, prendi, prendi. Morde? Chi suda butta sangue prima o poi trova l'infante. E che vuol dire? È un segnale positivo. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Ecco qua, eh. Grazie, eh, ecco quel... Sentite dove state andando? A San Leo, parlo prima di San Lorenzo che ci aveste sentito il rocco. La gente ormai, noi come volevamo. Quest'anno pensi che sia tardi quello gratto e vince. Eh, ho capito. Buona giornata grazie, allora, grazie, eh? <ride> arrivederci, arrivederci, Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Certo, però, eh? Che li potevi pure tirare fuori tu i soldi, no? E eh, io mica lo volevo offendere. Se pago, li offendo. Se non pago, sono tirchio. Cerca di metterti d'accordo. Qua siete tutta gente strana, eh. sì, sì, sì, Intanto ho pagato io. Ma dove vai che nemmeno conosci la strada? Sono giorni che camminiamo, sono veramente stanco, sono stufo. Non ne posso più di questo posto. Giriamo mare e mondo, eh? Mi dà fastidio tutto, l'acqua, le pietre. Non ne posso più di questo verde che non è verde. Insomma, stavo così bene col mio vecchio mobilificio. Tutto preciso, in ordine. Da quando sono venuto qua, tutto uno scatafascio. Vaffanculo. Vaffanculo alle vendite. Vaffanculo ai contratti. Tonto. Ma che fai, eh, vuoi, vuoi dominare questa meraviglia pure tu? Io voglio vedere solo mio fratello, perché se gli è successo qualcosa. Stai calmo. Aldo. Eh? Vedi anche tu quello che vedo io? Dipende da quello che vedi. O quella è la luce, o io sono completamente fulminato. Ma se non sono fulminato quello laggiù è quello stronzo di mio fratello. Strano, non sento puzza di soffritto. Marco! Marco!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 ti voglio fare? Ti voglio fare anch'io. io. Chi è la mia? ragazza. Cinco, no. cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, Mi ha dato una leccata. E che cane E questo sta la Questa è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo trainato chi ha incafonato la macchina nella timpa. E la macchina della forestale l'ha accanato fuori dalla timpa. Facciamo opere di bene. <ride> Canta lo caglio e scotola le pinne. Non si vede la luna, non si vede un manco di ma io voglio vivere ancora, ma io voglio sentire ancora, ma io voglio scendere ancora. Boom boom boom, tre botto dentro scuro, boom boom, boom, la lama dentro cuori, boom boom, boom, tannu no da sato solo, tarantarantarara. tarara, tarantarandarara, he voglio stretto, fino, ma c'è la gatta. Qui è discesi dal cerchio di giù nel secondo, come loco cinghia, tanto più dolore che il guai. Stati minosso orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo che... Funge. Anche oggi non prendono i telefoni. Uomini valenti, uomini di coraggio, senza paura di nenti, canta Lugaglio e scotula le pinne, non si muove la luna, non si muovono manco le. Terreni abbandonati troppo. Ma io voglio. Ha capito, questo è lui mi sta filmando a me, lui mi lui che mi sta firma a me, hai capito? Sentire ancora. Boom boom boom! Tre volte d'intro scuro, boom boom boom! La lama dentro cuori, boom! boom. Muda stato sul Tarantarantara, tarantarantara, tarantarandara, tarantaranda, tarantaranda, rai dai dai dai boom tarantarara, rai dai dai dai boom, dai dai dai dai bum bum bum bum bum, nella bum bum bum hanno lasciato sul Taran daran dararam taran daram dararam taran daran dararam taram taran dararai ci troviamo polsi polsi provincia di provincia di San Luca ci credo una bella esperienza di sopravvivenza Survival infatti questo che mi dovrei chiamare più casco è Survival Does it undergive mangia tutte le mosche che c'è a non mangia così ti nutri, brava, tutte le mosche prendi, prendi le mosche, prendi le mosche, prendi le mosche, tutte, dordi, tutte. le mosche, non ne zatta una, tutte le mosche prendi, brava, ha mangiato, ha preso la quello, La ci o no? vedi, <totiposite> fa That just